Ehi, hey, tu, tu mi sembri proprio un tipo simpatico. Vieni qua, vieni, vieni, non ti preoccupare. Ti farò un'offerta che non potrai rifiutare. Ti spiego il gioco. Ma devi sapere che io non faccio solo il croupier, ma anche... Il matematico! Ti spiego il gioco. Abbiamo due mazzi identici, quindi un mazzo... E dove è l'altro? Come al solito l'ho perso. Sono un pasticcione, ma l'emissione dov'è? Qua. E questo è il secondo mazzo. Da ognuno dei due mazzi dobbiamo estrarre una carta. Quindi estraiamo una carta da qua, 7, e una carta da questo mazzo, 4. Ora, dobbiamo fare il prodotto di queste due carte. Quindi, facciamo 7 per 4 e il risultato è 28. A punto, consideriamo la cifra delle unità, che nel nostro caso è 8. Ora, la scommessa che ti propongo è questa. Se, alla fine di questo gioco, la cifra delle unità del prodotto è 1, 3, 7 oppure 9, allora, mio caro, potrei vincere ben 200 euro. Ma in caso contrario i tuoi 50 diventeranno niente. Ti sto proponendo un gioco equo. Per capire se conviene accettare la proposta del matematico, dobbiamo aumentare alcune delle nostre conoscenze sui giochi probabilistici. Infatti, è facile calcolare la possibilità di vittoria in una scommessa del tipo la carta che estrarrò da questo mazzo di 10 sarà un 2. In questo caso avrei perso la scommessa. Più complicato... E calcolare la possibilità di vittoria nel gioco proposto dal nostro simpatico croupier, dove vengono mescolate diverse condizioni. Un modo per farlo potrebbe essere quello di fare diverse prove del gioco, molto numerose, e confrontare le frequenze con le quali si vince e con le quali si perde. Per esempio, estraendo una carta da questo mazzo e una carta da questo, e come spiegato dal croupier, facendone il prodotto, viene 3x1, 3 x 1, 3. Consideriamo la cifra delle unità 3 e quindi in questo caso avremmo vinto e il croupier dovrebbe darci 200 euro. Diversamente se io scalgo questa carta 4 e questa carta 5 facendone il prodotto viene 20. Consideriamo la cifra delle unità 0 e quindi avremmo perso. Perciò dovremmo dare 50 euro al banco. Infine, dobbiamo capire qual è il prezzo corretto per piazzare la nostra scommessa. Come ben sappiamo, il prezzo che siamo disposti a pagare per scommettere dipende da quanto siamo fiduciosi rispetto all'esito dell'evento considerato e da quanto è allettante la vincita che ci aspettiamo. Chiediamo quindi alla professoressa Francesca di illustrarci quali concetti ci servono per capire se ci conviene giocare. Partiamo dalla definizione classica di probabilità, che è anche quella più intuitiva. Dato un certo evento, che indichiamo con A, definiamo la probabilità di questo evento come il rapporto fra il numero di casi favorevoli e il numero di casi possibili. Vediamo un esempio. Supponiamo che il nostro esperimento probabilistico sia il lancio di un dado a sei facce. Possiamo considerare l'evento Esce il numero 2 e calcolarne la probabilità in questo modo. Il caso favorevole è uno solo, mentre quelli possibili sono 6. La probabilità si ottiene dal rapporto 1 sesto. Oppure possiamo considerare l'evento esce un numero pari. In questo caso i casi favorevoli sono 2, 4 e 6, mentre quelli possibili sono gli stessi di prima, per cui la probabilità è il rapporto 3 6 essi, ossia un mezzo. Quella appena data non è l'unica definizione di probabilità, infatti è facile notare che tale definizione è applicabile solo in specifiche situazioni, cioè quando il numero di esiti è finito e quando gli eventi elementari sono equipossibili. Nell'esempio del dado avevamo infatti sei esiti possibili, ciascuno con probabilità di verificarsi un sesto. Ma non è sempre così. È necessario perciò parlare della definizione frequentista di probabilità. Si tratta di una definizione di tipo più sperimentale, che infatti si basa sulla ripetizione di prove, come per esempio lanciare ripetutamente un dado. Dunque la probabilità di un evento A si definisce come la frequenza con cui esso si è verificato dato che abbiamo ripetuto l'esperimento un numero molto grande di volte per esempio più di mille prove. Da notare che per frequenza si intende il rapporto fra il numero di volte in cui si è verificato l'evento e il numero di prove fatte in totale. Date queste due definizioni, è possibile parlare di gioco equo. Per capire cosa significa questa espressione, bisogna partire dalla speranza matematica. Supponiamo che il gioco aleatorio sia strutturato in questo modo. vincola somma S se si verifica l'evento A. Allora la speranza matematica è il prodotto di S e P dove P indica la probabilità che si verifichi l'evento A. Dunque un gioco si dice equo se la speranza matematica è 0. Riprendendo come esempio quello del lancio di un dado, possiamo dire che è equo il gioco in cui, si, in cui vinco 2 euro se esce un numero pari e ne perdo 2 se esce un numero dispari. Infatti la speranza matematica è data da 2 per un mezzo, meno 2 per un mezzo, che fa 0. Ora torniamo al gioco proposto e cerchiamo di capire se è equo. Per farlo dobbiamo calcolare la speranza matematica, e quindi la probabilità degli eventi. Compiliamo quindi una tabella contenente i prodotti delle possibili carte estratte. Come spiegato dal matematico, dobbiamo considerare solo la cifra delle unità, quindi passiamo da questa tabella alla seguente, che per ogni prodotto contiene solo la cifra delle unità. Osserviamo che la probabilità di vincere è data dal rapporto casi favorevoli su casi possibili, cioè 16 su 100. Otteniamo quindi la speranza matematica, che è meno 10. Possiamo concludere che, come ogni croupia che si rispetti, non sta proponendo un gioco equo.